Ciao, sono Emanuele Cefalo, fondatore di SimpliFit e primo fitrologio in Italia. Tutti gli imprenditori e i manager che ho aiutato in questi anni per migliorare la gestione della propria flotta ed aumentare la loro redditività mi hanno raccontato di avere seri problemi nella gestione del dato cronotarifico e di non conoscere realmente le ore di guida, di lavoro e disponibilità dei propri autisti allora se anche tu ti riconosci in questa problematica non puoi non scegliere Targoflit, che è l'unica soluzione che a differenza di altre realtà di mercato che ti consente veramente di avere una gestione a 360 gradi di quello che è l'aspetto legato al tachigrafo digitale se vuoi saperne di più clicca qui e scopri quali sono le tre azioni principali che ti portano ad una corretta gestione del tachicolo. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo.